ciao ciao ragazze ed eccoci finalmente arrivate anche alla palettina dei sei rossi di MAC um, vi avevo già fatto i swatch delle altre due palettine, quella delle, aranci, sì, delle arancioni e dei rosa e vi metterò il link qua per andare a vedere i swatch se vi interessa e quindi oggi passiamo alla, alla palettina dei rossi sei Editorial red Allora ve li dico così in ordine Questo è il Russian Red Ok Questo è il Dare You Questo è il Mac Red Ok Questo è Lady Danger Ruby Woo Il prossimo E l'ultimo il On Hold